ok, speriamo funzioni tutto buongiorno a tutti eh, ringrazio Alberto per avermi invitato qui ringrazio tutti i componenti di porte Aperte che ho conosciuto anche solo tramite, tramite internet di fatto negli ultimi mesi ringrazio il carissimo Andreas V detto Dio senza il quale probabilmente non ci sarebbero diciamo, soluzioni così di qualità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 Credo testimoniano questa, questa tendenza. Ok, vediamo se so farlo andare perché sembra quasi che quelle di Linux abbiano lanciato una maledizione. Ok, funziona. WordPress per, per le pubbliche amministrazioni. Due parole su chi sono, che è anche di fatto la domanda che viene più spesso rivolta. Eh, ho vent'anni appena compiuto, di nato a Bergamo, tizio scientifico di programmazione diciamo diciamo nulla, studente di ingegneria informatica all'Università di Bergamo e vivo San pellegrino Terme. Vivo San Pellegrino Terme un bellissimo paese da urbana che ovviamente vi invito a visitare e vivo San Pellegrino Terme è terza, anche la chiave eh, un po' che mi ha permesso poi di arrivare qua.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 Io e Porta Aperta su Web, un rapporto un po' nato, diciamo, per caso. Abbiamo iniziato con un esempio di a fare il plugin amministrazione aperta, che era una legge del 2012, poi diciamo che si è un po' modificata, un po' annullata con il decreto 33-2013 sulla trasparenza. Abbiamo iniziato a fare amministrazione aperta ehm, e da lì diciamo che ho capito un po' come funzionava tutto, tutta la creazione del plugin e lo sviluppo.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 ovviamente vanno letti un po' diversamente perché quello a destra ha una scala mh, doppia nel senso che quello a si sinistra è su scala 200, quello a destra su scala 400 questo per dire che, ci sono, che sono in rapida, in rapida crescita Queste sono le statistica del forum, di un mini forum che avevo creato di supporto attivo mi sembra alla fine gennaio ieri sera l'ho spostato su un altro sito che poi, su cui spe poi spenderò due parole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 e quindi questa sarebbe la vision un po' del progetto, del progetto Gov e di, tutto, di tutta la comunità Porta Aperta. In pratica l'obiettivo sarebbe quello di offrire agli enti pubblici soluzioni diciamo, standardizzate che tendono a unificare, a unificare i siti, semplici, gratuite, ma che al contempo non, danno, non, non, non causano compromessi e danno solo di fatto valore aggiunto. Tre parole di base, flessibile, veloce aggiornamento, semplice di installare, flessibile perché sfrutta tutte le, diciamo, le funzioni attive di, Word, di Wordpress, quindi magari chi ha più smanettoni, chi ha più conoscenze può benissimo modificarli o farne, farne diventare anche il più avanzato, per esempio c'è un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 Andrea ne sa qualcosa, visto che ha aggiornato tutto un attimo fa e soluzioni semplici da installare e utilizzare. Per installarle bastano 10-20 secondi come tutti i plugin di Wordpress e per essere configurate utilizzate qualche minuto. La mission sono poi vari passi che mi piacerebbe dare a WPGO a porte aperte come primo passo sarebbe la promozione di buone pratiche, e l'incentivazione di un qualcosa di collaborativo verso un CMS open source in questo primo passo eh, Porte aperte ci ha sicuramente centrato e la riconferma è eh, la numerosa gente che, che siete voi di fatto secondo passo è creare un progetto ad hoc che vede WordPress come framework per lo sviluppo di siti fornendo garanzie e supporto e senza lasciare quindi gli enti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 ho messo una stima degli enti, anche se è proprio stima stima, perché dati ufficiali non ce ne sono, diciamo, sono dati un po' ufficiosi, dati anche dalle ricerche su Google, oltremmo si possono fare quelli un po' particolari per vedere cosa salta fuori, infatti. Al momento gli utilizzatori maggiori ovviamente sono le scuole di porta aperte, c'è una fetta di altre scuole su cui preferirei non spendere troppe parole perché ci sono interessi di altro tipo troppe volte e poi fortunatamente sono anche altri enti come comuni, società, comunità montane e, e anche USR Lombardia e se non sbaglio USR Veneto e USR di Milano Questo appunto per, per dire che non è una soluzione apposta per, cioè apposta diciamo che non è una soluzione limitata alle scuole ma è una soluzione per tutti gli enti.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 i limiti dei miei plugin, dei nostri plugin, sarebbero proprio i limiti stessi di WordPress. ppgog.it sono, e quindi il nuovo marchio dei tre plugin, ho deciso di avere, di fornire un pannello unico per tutti tra i tre plugin, condivisione per schede, appunto per testimoniare un qualcosa di, di unico e non soluzioni eh, divise.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 la novità più corposa è l'amministrazione aperta, e anche quella un po' più richiesta perché è questo plugin che fino ad oggi ha permesso l'inserimento di contributi, concessioni e di spese e da oggi potranno essere inseriti con questo anche incarichi e consulenze. Il plugin l'ho rivisto un po' perché era anche, l'ho sviluppato tanti mesi fa, parecchi mesi fa.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 Non a caso tutte le tabelline che vengono generate tramite I short code potete esportare in PDF, in Excel, XLS, CSV, un po' di tutto praticamente. Sono dati proprio che non hanno, che non hanno vincoli. Quindi vi inviterò ovviamente a installare questi tre nuovi plugin che sono, hanno fatto uno scalo di versione. Siamo passati a Messione 3, a un CPXML5, a 4 ok finito allora Marco mi ha chiesto di stargli vicino per avere un conforto morale e io lo metto subito in imbarazzo mm. hai parlato di questi tre plugin, non hai dato informazione del quarto che mi sembra sia tuo, sempre bubiattarci in me, giusto?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 Per quanto riguarda eh, cancelleria toner eh, e via discorrendo quindi con i link che sono posti sia sull'oggetto sia sull'anno e sulle ditte si può ottenere l'elenco delle ditte che hanno partecipato alle gare in quella scuola per quel determinato anno quante di queste gare si sono aggiudicate per cui nella eh, nel raffronto che dovrebbe fare, penso che questo sia lo scopo, la PCP di tutte le comunicazioni, poter verificare una determinata ditta come va a espandersi, come va ad affermarsi sul territorio o se eh, partecipa solo eh, in un eh, determinato territorio o se si giudicato a giudicato in un determinato territorio. La eh, laguna che lui, che Marco aveva lasciato, era proprio in amministrazione aperta, vi è l'esigenza di, di pubblicare gli incarichi, le concessioni che nella scuola diciamo che non esistono se non per quanto riguarda le poste di studio, ma se sono inferiori a 1000 euro non bisogna... Allora io desidererei che tu adesso esplicitassi sull'aggiornamento di amministrazione aperta quali sono le opportunità e le possibilità che vengono date con l'inserimento dei dati attraverso i filtri di poter pubblicare nei vari, nelle varie sezioni diverse di amministrazione trasparente questi obblighi e queste operazioni, se ho capito bene. Sicuramente tutti i dati che saranno inseriti in amministrazione aperta saranno visualizzabili sotto forma di tabelle come negli altri casi. Ci saranno shortcode particolari, vediamo se riesco a recuperarlo. Vabbè. Comunque, praticamente ci saranno short code con diversi parametri che permetteranno di, di avere visualizzazioni particolari. Amministrazione aperta ok, shortcode questo sarà spero lo shortcode definitivo da utilizzare, adesso non è tanto per, per insegnarlo, ma è solo proprio per far vedere i parametri anche perché vi abbiamo visto qualcosa esatto allora, ovviamente ci saranno parametri come tipo in cui potrà essere messo spesa un carico. ci saranno parametri di grafico okay. che purtroppo adesso non è ancora implementato sarà possibile generare tabelle su base annua e sarà possibile generare anche tabelle oltre che su base annua e su tipo di contenuto anche su tipo di incarico tipo di incarico che vorrebbe dire incarichi autorizzati ai propri dipendenti dipendenti dell'altra amministrazione o soggetti estranei alla pubblica amministrazione come dicevo prima sono tutti i dati aperti quindi fare queste visualizzazioni è solo più un problema logico o di da pensare, perché a livello di codice il lavoro è davvero poco. Un'altra cosa che potrebbe essere interessante, però bisogna farci magari qualche ragionamento, è avere una visualizzazione proprio di tutti i consulenti e i collaboratori, però dobbiamo farci qualche ragionamento per vedere il caso, se ne vale la pena. Nel caso delle ditte di AVCP sicuramente serve perché una ditta parteciperà quasi sicuramente a più band in mente e con AVCP si possono, avere, si possono visualizzare tutte le gare a cui ha partecipato in una ditta avendo appunto visualizzazioni la possibilità di assorbimento di AVCP te ne ho già parlato perché io sono alla sua spina nel fianco e quando la sera c'è qualche sua chiamata ma zio ho, ho pubblicato l'ultimo aggiornamento io lo vado a verificare e dopo un minuto gli dico che non va e lui si dispera e dicevo, per quanto riguarda la registrazione da VGP, la possibilità di carico, di assorbimento, io devo registrare, dicevo Ignazio prima, tre gare, a ciascuna gara hanno partecipato da 90 a 100 ditte, reggerà? È problema solo di hosting? Oppure c'è un problema di programmazione di spazio nel plugin lui voleva che io fossi qua come supporto morale, infatti lo sto mettendo a suo agio vediamo se riusciamo a mettere in difficoltà Sta mettendo dura prova allora praticamente si tratta di avere un qualcosa che permetta magari anche di portare da, da elenchi cosa che attualmente no, tutte a mano okay. mm. Sicuramente si può perché è basato su WordPress, quindi a meno che il vostro database non sia di un mega, ci stanno tranquillamente. Anzi, è quell'esempio di prima di quell'azienda della Lombardia, ha inserito 4.660 gare e addirittura ha trovato un modo per caricarle da un file, adesso non ricordo se c'è su Excel, ma le caricate in modo automatico, le travasate direttamente all'interno del database sarebbe una cosa ovviamente interessante avere renderla disponibile per tutti e l'obiettivo è un po' quello, diciamo, migliorare sempre e contiamo magari ci diamo qualche data per lavorarci su e auspichiamo ovviamente di poterlo offrire comunque è fattibile, senza problemi e addirittura mettendo dentro mano quelle si può già fare senza problemi anche se il tempo credo che non giochi a nostro favore eh, una novità è eh, un'anticipazione eh, per quanto riguarda gli short code che tu hai hai fatto, hai fatto vedere al momento bisogna inserirli manualmente nella, nella pagina però lui si è impegnato già a eh, automatizzare il processo e quindi con un'icona che appare nella barra degli strumenti così come avviene per eh, online, si potranno scegliere i vari codici secondo le necessità che si tratti di spese, di incarichi di concessione e via discorrente io ci ho tentato non sono riuscito a metterti in difficoltà ma di questo ce lo può testimoniare Alberto, ne siamo fieri perché è, è stato un acquisto veramente grande dello stesso livello degli altri acquisti fatti precedentemente del eh, valore dei nostri amici tecnici e volontari perché i, le persone che fanno parte del gruppo di Porta Aperte sul Web del gruppo di Facebook dei siti scolastici li troviamo presenti quasi 24 ore al giorno e non è raro che fino alle 2 e alle 3 di notte ci sia qualcuno che interviene a favore della persona che improvvisamente ha visto scomparire il sito e ieri sera c'è stata un'esperienza del genere io avrei finito <ride> e ringrazio Marco per le novità e l'impegno che mette a favore di tutti noi ma in particolare di tutti voi anche perché io ci tengo a dire sono uscito da quelli che sono gli impegni e essendo andato in pensione, come diciamo da noi, la godo dall'astrico, ecco, tra virgolette, è un detto nostro siciliano. L'ultima cosa vorrei dire io, per lui rappresento il best test center, il best non inteso come il migliore, il più grande, inteso come termine siciliano. Da noi quando una persona non va bene a scuola, si dice che è un asino in dialetto si dice bestia. Per non farglielo capire allora abbreviamo e diventa best. E quindi quando io testo i suoi programmi, i, i suoi software, se riesco a farli funzionare io, io allora si vede che vanno bene. Grazie, grazie.